Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso basmati con zucchine a varoma. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, zucchine tagliate a dadini, acqua, sale, olio, pepe e preziamolo dritato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. E il sale chiudiamo con il coperchio posizioniamo il varoma saliamo e pepiamo le zucchine irroriamole con un filo d'olio chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimbi per 15 minuti temperatura varoma, velocità 1 togliamo momentaneamente il varoma Posizioniamo il cestello con il riso, chiudiamo con il coperchio, riposizioniamo il Varoma e continuiamo la cottura per 20 minuti, temperatura Varoma, velocità 2, 1. Le zucchine sono cotte, il riso è cotto, eroriamo con un filo d'olio, aggiustiamo di sale e di pepe e impattiamo. Riso basmati con zucchine a vapore. Grazie e alla prossima ricetta.